Benvenuti al canale e benvenuti a una nuova gara, qui con me. Siamo a Lime Rock Park, Stati Uniti. Il campionato è il Production Card Challenge parteciperemo con una Mazda MX-5, 155 i cavalli che possiede, ciononostante è una macchina molto, molto divertente da portare. Quello che state vedendo adesso è il, il giro di pratica, prima delle qualifiche, giusto così per riscaldarci un poco un tracciato che conosco abbastanza bene in ogni tracciato c'è sempre qualche curva che, che è necessaria al fine di poter fare un tempo, un tempo ottimale, ottimo in questo tracciato ci sono, diciamo, secondo me almeno due punti essenziali, tre per poter fare il tempo e sono la staccata finale, adesso, che sta per arrivare adesso. Questa curva è molto, molto importante prenderla nella maniera più corretta. Questa che si sta per avvicinarsi, questa è un'altra curva molto, molto importante. E l'altra curva essenziale per poter fare il tempo è questa. Non, me ha fatta, non mi ha fatto completare il giro. Ok, sono iniziate le qualifiche Il primo giro lanciato risparmiamo le gomme è inutile andare rapidi, si rischia solo di fare sciocchezze e consumare i copertori. Ok, da questo momento si accelera e il giro lanciato inizia. perché l'ho staccata me ne frego di consumare i copertotti che cavolo bambino ok queste sono cose che ti servono per stare più attento guarda qua che qua ce l'ha perso. vediamo quanto riesco a fare ah no, ma questo è il giro lanciato che cazzo questo è il giro che devo fare bene cerchiamo di non uscire non fare nessun track perché non viene dall'interno il più possibile esce più veloce da questa curva attenzione a questa curva presa 148 48, 45 non male vabbè veniamo qua ah, si può prendere più veloce è curva decisiva per il tempo ai, ai, volevo pensare meglio. Tempo 59,05, ma si poteva fare molto meglio. Il mio record è 58,8 credo, mi ricordo bene. Ok, sono finite le qualifiche. Ok, sono finite le qualifiche. A breve partirà la gara. Il nostro tempo non era uno dei migliori che abbiamo fatto in passato, ma in ogni caso ci permette di partire in seconda fila. Gara di... Credo 25 giri. Manca proprio poco alla partenza. La partenza via. partito leggermente forse più veloce di lui so la prima curva di non, so non so quanti giri quindi adesso studiamo l'avversario stiamo gli dietro cerchiamo di rompere testacole se non uscire fuori dalla strada non fare abstract non tamponare nessuno non farci tamponare Purtroppo questa gara è stata registrata e non, non ho avuto la, la possibilità di inserire i relativi e i parziali, quindi non si riesce a sapere di quale distanza tra il primo e, e la distanza tra quelli che abbiamo dietro. Ciononostante ho deciso di inserirla lo stesso, perché è una gara che comunque è ufficiale ed è prova di, di una parte della mia carriera. Saremo a un secondo, più o meno dal primo, ma posso dire di, di sentire di riuscire a tenere il ritmo, anzi già in questa curva io ho mangiato qualcosa e ho guadagnato qualcosa. siamo in gara, siamo in gara. Anche questa curva credo di averla presa leggermente migliore io. Sì, sì, ci siamo attaccati. Siamo no, attaccati vediamo l'avversario e vediamo dove è il punto migliore per superarlo. In questa vista non è che ci siano tanti punti chiave di... Ci sono dei punti chiave dove poter seguire dei sorpassi. Il punto più chiaro è sicuramente alla staccata del rettilineo. Se riesce a prendere questa curva bene sono uscito più veloce, vado un all'esterno, non c'è spazio, vado all'interno, ma mi chiude la strada. Beh ragazzi, se l'hai cercato, cercherò di evitarlo, ne è arrivato addosso. Primo, l'avrei superato volentieri in altra forma, perché eravamo chiaramente più veloci noi. L'ultimo giro abbiamo fatto, tre decimi meno rispetto alla quadricima. Uno dei problemi soliti in questo tracciato è sorpassare i doppiati. Come dicevo ci sono pochi, pochi punti chiave dove poter eh, seguire i sorpassi e se non riesci in quei punti chiave poi ti tocca tenerti davanti il doppiato per quasi un giro. L'obiettivo è chiaramente mantenere la prima posizione, non sbagliare niente. Già iniziano i doppiati, lo vedo sempre più vicino. un grande mi ha lasciato passare Vi ringraziamo ok staccata frenatona, scariamo di questa quarta terza manteniamo di terza in traiettoria terza La Mazzola ha una terza incredibile. Ok, adesso stiamo girando puliti. Mi dispiace per il secondo, però davvero, davvero mi è arrivato addosso. Ho cercato di evitarlo, ma era impossibile. Comunque sì, eravamo più veloci, quindi non gli abbiamo rubato niente. vediamo a quanto stiamo girando quanto è l'ultimo giro abbiamo girato nell'ultimo giro a 1 e 1 stiamo passeggiando praticamente un minuto e un secondo abbiamo avuto il doppiato, è vero Ok purtroppo non avendo loot non so esattamente quanti giri manca ma se non mi ricordo male sono 20 giri Che il secondo non ci riesce a raggiungere in questo momento dominiamo la posizione cerchiamo solo di non fare cazzate non accelerare sui corderi non frenare sull'erba questa telecamera così per vedere quanto erano distanti quelli posteriori, ma ce li siamo bruciati. Visto che stava diventando un po' noioso la dal camera car, visto che non c'era nessuno davanti e dietro, non avevamo loot, ho deciso di mettere la telecamera così, visto che non è un, una corsa in diretta, è un replay, c'è la possibilità di poter cambiare la telecamera. Facciamoci un, un po' di, di strada con questa visuale. e tento, so quante volte è uscito di strada quel ragazzi Questa visuale è buona per vedere se stai facendo delle buone traiettorie, di guardare i replay dopo una gara è utile per capire dove sbagli, dove imposti male a prendere le curve e più o meno sono contento come guido su, su questa pista con questo coach, con questa macchina. Come potete vedere da questa visuale c'è una bella differenza tra il primo, tra il primo e il secondo, tra il secondo e il terzo. E a partire dal terzo c'è il voto assoluto. Bella la macchina, La macchina pirata. Uh, salto. Wow, non ho perso la macchina per, un, per niente. Quello che mi diceva, non salire i sigolvoli, non accelerare i sigolvoli, non frenare sull'erba. ritorniamo nell'onboard siamo a più della metà della gara 12 giri mancano 8 giri alla fine Vediamo se negli ultimi giri becco traffico. Beh, la parte più interessante di questa gara saranno i doppiati, che davanti a me vedo, ne vedo parecchi. Spero che vada tutto bene. andando sicuramente al limite, sto girando tra il minuto e il minuto e uno, andranno certamente tempi bassi, ma onestamente non ho niente che mi costringe ad andare più rapido, rischia di uscire fuori, quando hai il secondo a vari secondi da te, non ha proprio senso, quindi gestiamo il vantaggio e arriviamo fino alla fine della gara, sperando di non fare nessuna cazzata come per esempio superare sti maneretti doppiati. E grazie per avermi fatto passare. Un minuto e novantaquattro millesimi, come dicevo prima, giro fra il minuto e il minuto e uno anche in 5 giri alla fine Che manteniamo la calma pochi minuti alla fine della gara Mi porta, ma ce l'apertevo l'occhio. Sto gira alla fine. largo in questa curva non riuscire a tenerlo poi sul cordolo ah lungo e inviandola sul muro. dovrebbero mancare un paio di giri alla fine, se a breve dovrebbe apparire la bandiera bianca a bianca non l'ho vista la gara è finita abbiamo vinto non è stata sicuramente una gara emozionantissima facciamo un po' lo stupido facendo donuts ma non c'era poco la festeggiata comunque alla prossima gara e alla prossima si sì spero vittoria ciao